Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza rustica margherita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono sale, acqua, olio evo, farina di tipo 2, lievito di birra fresco, zucchero, semola. Per condire, salsa di pomodoro condita con olio evo e sale, basilico, fior di latte e origano. diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 2, la semola, l'olio evo e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso lo stenderemo su carta da forno. Trasferiamo l'impasto in una teglia da forno. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo, la pizza è ben lievitata, adesso metteremo la salsa di pomodoro. Nivelliamo bene. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti. Adesso aggiungiamo la mozzarella. Spolverizzare con un po' di origano. Irrorare con un filo d'olio evo. E cuocere per altri 10 minuti a 200 gradi. La pizza è cotta, decoriamola con foglioline di basilico e serviamola. Pizza rustica margherita. Grazie e alla prossima ricetta!